Diamo il benvenuto a Francesca Guerrini. La ringrazio per essere qui con noi questo sabato pomeriggio. Una cosa che non abbiamo detto con Marco e Enrico, che comunque abbiamo chiesto anche di sacrificare 15 minuti-20 minuti di un sabato pomeriggio, ora al di là della zona gialla arancione, insomma, delle varie restrizioni. Però, comunque vi ringraziamo ulteriormente a, a tutti gli ospiti. Allora passiamo dopo l'intervento di Pasquale. Eh, presento Francesca, Francesca è una fotografa e quindi potrebbe sembrare a magari degli ascoltatori poco attenti un salto molto ampio, Però, in realtà con Francesca eh, l'abbiamo invitata proprio perché eh, con lei volevo trattare un tema che secondo me si ricollega un po' a quello che dicevamo prima, e eh, fondamentalmente poi al tema, eh, ai tre temi principali della giornata di oggi ovvero dipendenze, disinformazione e distrazioni. Quindi nel suo campo diciamo che noi rientriamo più che altro tra le distrazioni e in alcuni casi le dipendenze. Cosa voglio dire? Quindi poi lascio la parola a Francesca. Vi volevo chiedere il suo parere appunto professionale ma anche poi da mamma perché svelo eh, una splendida mamma di un ragazzo adolescente quindi diciamo, è un punto di osservazione importante quindi eh, di suo punto di vista sia come professionista quindi come cambia no, il rapporto con la foto con gli scatti con l'avvento del digitale eh, quindi questo diciamo, dal punto di vista professionale e poi anche il rapporto con gli scatti con quelli che ormai sono entrati a tutti gli effetti nel vocabolario eh, della lingua italiana comunque di tutti i giorni, ovvero il selfie, no? quindi eh, prima magari c'era la foto della domenica, no? tutti quanti si riunivano, si mettevano l'abito buono per fare le foto, adesso ovviamente tutto è cambiato, quindi volevo intanto una suo parere su questo, e poi vedremo man mano gli spunti, invito sia Enrico che Marco poi a intervenire, e diciamo, fare, fare ambiente. Grazie, Vai, Francesco, Francesca, per a prima cosa. Grazie. E mi sentite? Forte e chiaro. Ok, perfetto. Allora, buonasera a tutti. Piacere di conoscere anche gli altri che sono qui online. Allora, sì, il rapporto con l'immagine, con la fotografia, col digitale è cambiato molto. È cambiato molto perché è diventata una cosa più immediata, diciamo. Se prima, come diceva Vincenzo, c'erano determinate occasioni in cui ci trovavamo, ci trovavano dicevo, i nostri nonni, anche i nostri genitori, era l'occasione di andare dal fotografo e fare la foto, che poi sarebbe rimasta per tantissimo tempo, perché io ho ancora le foto dei miei bisnonni e dei trisnonni, e sono foto che non si distruggeranno mai, insomma anche la qualità di stampa è tutto. Adesso con la fotografia digitale quindi dalle prime macchine fotografiche digitali fino ai cellulari di oggi che fanno delle foto anche molto belle e è tutto più immediato e quindi siamo veramente pieni pieni pieni di, di immagini e di fotografie che accumuliamo direi quasi compulsivamente nei nostri dispositivi elettronici, che siano il telefono, che sia il computer, che siano gli hard disk o il cloud, la nuvola. E che poi, insomma, questa cosa secondo me non è così positiva, perché poi sono immagini che spesso perdiamo o su cui non, che non andiamo neanche più a rivedere, e quindi è come non averle quasi mai scattate, secondo me. Ed è il motivo per cui io nel mio lavoro considero il lavoro finito con una famiglia, io sono una fotografa di neonati, bambini, famiglie, gravidanze, considero il lavoro finito la consegna di un prodotto stampato, quindi come facevano i nostri genitori, almeno i miei che io sono un po' più vecchia di tutti voi penso, o dei miei nonni o bisnonni, perché almeno c'è un qualcosa di tangibile, qualcosa che vediamo anche tutti i giorni, diciamo che il mio motto è tutto quello che stampi, esiste e lo guardi quello che tu scatti e rimane nel telefono come se non ci fosse perché alla fine non lo guardi mai e si può anche perdere quindi questo trovo che sia il grosso cambiamento la cosa positiva è che Abbiamo molte più immagini, io lo dico anche da mamma, quindi dei nostri bambini, dei nostri nipoti, abbiamo facilità anche nel fare dei video, il video è, un, è una cosa molto carina perché ci ricorda proprio le movenze dei bambini e ci ricorda come eravamo noi, che cosa dicevamo, quindi questo secondo me è molto bello. E prima era complicato, ci voleva un, un proiettore, ci voleva una telecamera, invece adesso... Questo è più facile, più semplice e quindi voglio dire c'è anche del positivo ovviamente. Col digitale c'è il modo anche di condividerle specialmente adesso con questa pandemia diciamo con parenti lontani, forzatamente lontani, con amici. Quindi diciamo c'è cioè il buono e il meno buono, il meno buono è che non si stampa più e che quindi tantissime, tantissime immagini poi si perdono. Il buono appunto è che ne abbiamo tante, forse troppe, però le abbiamo. abbiamo, abbiamo dei video, se siamo bravi a saperle archiviare anche i nostri figli, i nostri nipoti avranno insomma tanti ricordi. Quindi questo più o meno è il mio punto di vista sul cambiamento della fotografia. In questi, almeno nel mio ambito, nell'ambito della famiglia, insomma, della fotografia di, di famiglia, dei ricordi di una famiglia che cresce, che nasce che poi cresce, insomma. Una cosa da comunque mh, sottolineare, no? Chiamo in ballo anche Marco ed Enrico che, come dire, in base alla loro professione possono contribuire appunto all'intervento di Francesca e anche il discorso di dove salvo queste foto, no? Eh. Molte volte... <ride> Nei nostri interventi nelle scuole raccontiamo alcune cose tutto un tratto vediamo, come dire, dei mancamenti da parte dei ragazzini no, che ci ascoltano perché sono presi dal panico. Non so se ti ricordi le ultime esperienze, Marco, nelle scuole medie. No? E quindi è chiaro che nella famosa educazione, di cui si parlava prima anche con Pasquale, c'è anche questo: nel senso che ovviamente noi abbiamo tantissime foto sul nostro telefono eh, abbiamo delle fantastiche gallerie però queste gallerie non sono propriamente private no? e quindi non so Marco se volevi collegarti a questo Orico, eh, hai già detto sì sì sono completamente completamente d'accordo cioè il concetto eh, di cloud mi viene in mente un concetto che non esiste giusto appunto si parla tanto di cloud computing o comunque appunto di, di piattaforme che starebbero nell'area non nell'etere in realtà il cloud è semplicemente un computer non di proprietà dell'utente che si trova su altrove, che si trova altrove e qualsiasi informazione digitale che ci va che viene salvata all'interno di fatto eh, non, non sappiamo di preciso dove è ospitata a differenza della mia generazione per cui invece quasi tutto il software stava sul computer di proprietà sul mio computer fisico, oggi come oggi invece ci basta un browser di fatto sia per scrivere su Word per scrivere su Excel o come in questo caso per comunicare il che ha vantaggi ma anche svantaggi giusto appunto È vero. rispetto sì, a questo argomento sì. Francesca i tuoi clienti scusami Enrico sì. eh, percepiscono queste potenziali problematiche, o comunque il fare attenzione no a determinati aspetti allora i miei clienti no allora ti dico tutte le persone con cui vengo a che fare non se lo pongono questo problema Sinceramente non, mi tocca a volte anche un po' diciamo un po' brontolarli perché non, non se le salvano neanche da nessuna parte, per, spesso le perdono e me le vengono a richiedere. Ora io non salvo su cloud ma salvo su un NAS che è praticamente un sistema con tanti hard disk dentro, quindi insomma le mie foto ce l'ho io e basta, nessuno può accedervi, quindi anche la privacy dei, dei clienti e tutto. Devo dire che non si fanno tanti problemi, insomma, quindi credo che archivino su iCloud oppure su Google Photo, così però non si pongono il problema de della condivisione, anche le condivido magari. Succede a volte addirittura che un cliente magari non ti dia la liberatoria a te per pubblicare le foto del figlio e poi condivide su WhatsApp o su, su Facebook o su Instagram foto del suo bambino al mare magari col costumino o anche senza costume che è molto molto molto più pericoloso insomma quindi no non ce l'hanno secondo me la consapevolezza le persone della sicurezza di dove vanno i loro dati e le loro foto. A me mi colpiva anche, interessantissimo lo, lo stimolo e l'argomento che ci ha sottoposto Francesca, a me mi colpiva anche il concetto del, del cloud, no? per cui nei tempi antichi gli dèi stavano in cielo, e ci mandavano delle benedizioni o degli strali sotto forma di fulmine e ora più o meno siamo dipendenti da queste divinità che invece sono digitali, perché se ci manca la banda, se sparisce il cloud, Fine. si entra in panico. Sì. Io se fossi sindacato dei fotografi, non so se esiste, stamperei un eh, non, grand esiste. Grand... Non, esiste, non esiste, non esiste, farlo, farlo eh, no. una brochure in cui come condividevo con la schermata Appunto, far prendere consapevolezza dell'obsolescenza del digitale perché prima la fotografia si metteva in, in cornice e ora è, è stato interessante. Tra l'altro, prima ha parlato un avvocato che per la prima volta in Italia, ahimè, muore. Un figlio e i genitori hanno ottenuto dalla Apple il diritto di accedere sì. alle, alle foto sul cellulare perché era l'unico ricordo. Qui chiudo, sì. eh, però incredibile, sì. mi viene in mente una riflessione che butto lì. Intanto, grazie anche da parte mia, Francesca, interessantissimo. Grazie, eh, grazie davvero. Mi viene in mente che spesso in questo discorso dell'etereo in realtà secondo me non è propriamente corretto in rapporto al cloud perché alla fine il cloud sia in ambito proprio dove sono stoccate le informazioni è molto fisico è, sono computer corrente si calcola se non vado errato che internet a livello di consumo energetico se fosse una nazione mi pare che i dati dicono che sarebbe la quinta nazione al mondo. Quindi in realtà il cloud sì è etereo ma fino a un certo punto e anche noi stessi, noi che ci colleghiamo al cloud, eh, quindi che accediamo al digitale, in realtà sì è solo la punta dell'iceberg il cosiddetto cloud computing perché di fatto noi ci colleghiamo su dei server che quindi sono fisici eh, e ci colleghiamo attraverso dispositivi che sono anch'essi fisici perché sono fatti di materiale e, di, e tra l'altro molto spesso anche di materiale raro. Che viene proprio estratto da miniere eccetera e quindi sì, il clod è più secondo me spesso una narrazione